Bello ragazzi, sono Curry e benvenuti oggi in questo nuovo video. Piccola promessa, questo qui è un intro molto breve perché vi voglio ringraziare veramente tantissimo per i 1500 iscritti e questo qua è uno speciale a cui tengo molto perché ho diciamo cominciato la mia tra virgolette carriera da youtuber due anni fa praticamente e da un anno che faccio video diciamo quasi costantemente e ringrazio anche tutte le persone che mi hanno supportato e sopportato soprattutto fin dall'inizio. Questo qua è uno speciale molto, molto semplice, ma cui tengo molto perché ho avuto la possibilità di incontrare Antonio dei Player Salentini quest'estate. Eh, purtroppo ne ho incontrato pisino, però, vabbè dettagli, ci incontreremo sicuramente. E vabbè vi lascio al video, però volevo ringraziare a tutti per questo traguardo e soprattutto i player salentini per aver partecipato a questo video. Vi lascio al video. io sono Roman Reigns tu sei? vai Io sono, sono spacco un tu sei Johnzinè io sono Roman Reigns io voglio essere 7 roll peggio lo shield <ride> shield contro shield aspetta chi è 7 cosa fa? E fa? io però solo lo shield però non fa? so ah si si sì, lo conosco <ride> ho fatto malissimo, perché, oh, al fine pronto? Oh. pronto fammi una mano ad alzarmi e faccio il così dai eh, dai Allora! dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai Ho fatto malissimo sto strusciando dai oh, dai dai dai dai dai cazzo? dai dai Oh, non lo so, però guarda, canestro! Aspetta, oh. certo, guarda il canestro, guarda il canestro! No, no, no, no! Oh, oh! Ma tu vai male! Ma che sei scemo? No, ma sei scemo! No, no, no, no, no! No, Davvero non mi fa male, no? No, mi fa male, non mi fa male! <ride> non vai! No, non, ma non mi fa male! Come <ride> mi fa male! Oh. Ma si passa! Dio, non è giusto! non oh, è fai? No, no, no, no! No, no, no, Sono morto! Non mi fa male, ti non mi fa male! Aschina, Non mi fa male. Oh, no, no, no! Due! Che culo! Non avevo Non avevo capito! I'm going kick No, no, no. no. <laughs> no. <laughs> ah. Ah, yo! Let's about it, my baby. Where am Ah! Oh, no, <laughs> Ah, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> No, no, che bastardo! Pronto, Quando faccio così tu me qua, prendi qua, per qua, per che mi. e eh, fanno mi cadere indietro oh. aspetta spia oh. non mi so fa male non fa so male sono, sono lancio oh? io si sì, ma non me non me mi tocca a mega non fa la media No, poi lo vai, vai. volta. Sei che sono le tre, non li guardo. poi c'è altro. Vai. Devi fa? Cioè. Fa così. sei morto! usci morto. No, non no. No. No, no purtroppo questo video è dovuto finire qua è molto breve perché dei cazzo di ragazzini sono dovuti venire a rompere le palle su quel tappeto elastico quindi per sfortuna non abbiamo potuto finire il video però abbiamo fatto diciamo due speciali che uno era per il mio canale uno per, era per il suo canale per i 400 iscritti però credo che lo userò io l'altro suo speciale perché lui non l'ha caricato e non gli ho passato i file però bella così e era una crossbar challenge quindi fatemi sapere in alto a destra se non so, voleste vedere la crossbar challenge sul mio canale come altro speciale dei 1500 iscritti, perché farò tre speciali: uno sarà questo, uno sarà eh, la Crossbar Challenge e l'altro speciale sarà insieme a tutta la crew che, eh, in cui sto. Quindi fatemi sapere in alto a destra se volete la Crossbar Challenge.